Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice con fighi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, uova, yogurt alla vaniglia, olio di semi, sale, lievito per dolci vanigliato, fichi, latte e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, E la vanillina ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo le uova ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 Aggiungiamo l'olio yogurt ed azioniamo il bimbi per cinquanta secondi, a velocità cinque. Aggiungiamo i fichi, il latte che deve essere tiepido, il sale, il lievito e la farina ed accendiamo il bimbi per un minuto, a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 24 cm.